A condividere... Scusate se ve lo dico con una certa enfasi, ma veramente è stato difficile per me. <ride> Dovrei essere riuscito a condividere questo video sia sulla pagina che, per l'appunto, sul... Vedete che la candela mi dà ragione, lo vedete? Questa è, è, è, è piromanzia, no? Ho chiesto alla candela se va tutto bene. Ora, ovviamente io chiedo anche a voi... Però ho chiesto la Candela, ora va bene? Devo riinterrompere, Devo andare? E questa è la risposta, la vedete? C'è chi la vedrà e chi non la vedrà. Comunque, ehm, importante che, e quindi ora lo chiedo anche a voi, se si vede, se si sente bene, se sono ancora ehm, capovolto oppure no, eh? Ok, dovrei essere riuscito veramente questa volta a condividere questo video sia sul gruppo Facebook che sulla pagina. Hm? Mi è stato chiesto questa cosa, mi è stato chiesto diverse volte, anche da un po' di tempo, di condividere un po' anche sulla pagina, anche su YouTube. Su YouTube eh, non, ce la, non ci riesco ancora a fare live tutto insieme, eh? però prima o poi riusciremo. Eh? Quindi, benvenuti a tutti, veramente, a questo nostro incontro. Se eh, volete scrivermi dei commenti, io qui ho il computer davanti e quindi... Uh, Dov'è la... dunque... Qui... no, è qui, ecco qui c'è la telecamera Quindi ho il computer davanti e posso leggere i vostri commenti Quindi vedo buonasera, buonasera, perfetto, vedo che si legge tutto Sono felice di questo Allora, signori um, Benvenuti al nostro incontro di magia uh, pratica per tutti, ma proprio tutti Numero 4, questo è il nostro quarto uh, episodio, diciamo così e sono particolarmente felice perché uh, ho notato che questo nostro lavoro, questo nostro, questo nostro gioco, ecco, ora Facebook mi diceva di avviare un video party, no? Queste nostre piccole feste che facciamo insieme, <ride> mi piace vederle come una sorta di feste, uh, sono state un po' notate. Cioè ho ricevuto veramente delle email, dei messaggi anche piuttosto pesanti riguardo a, questo, a, questo, a questi insegnamenti che vengono trasmessi email che ora non vi sto a leggere una per una perché non ha senso e poi non voglio dargli troppo potere, troppa attenzione perché veramente non ne hanno però veramente proprio un accanimento a volte di queste cose io lo capisco, lo capisco perché prima di tutto ci sono persone che lucrano su questo cioè io vi sto insegnando ad applicare quella che viene chiamata bassa magia si chiama così cioè la magia spicciola che si può applicare nella vita di tutti i giorni, per i problemi di tutti i giorni e risolverli a questa maniera, punto. Cioè, eh, uno si sente ispirato a queste cose, non vuole iniziare un percorso di alta magia, eccetera, eccetera, non c'è problemi. Con la conoscenza di un mago vero, tu, se segui le istruzioni precise e le conoscenze che sono state Uh, inserite in questo determinato video così come negli altri riuscirai riuscirai perché le leggi magiche sono le solite sia dell'alta magia che della bassa magia ok quindi è chiaro che questa rubrica nasce e cresce solo per voi non è che serve a qualcos'altro no? bene detto questo ovviamente dicevo che io capisco gli attacchi che mi sono stati fatti addirittura hanno provato a farmi una fattura cioè quelli del pepe sale quelle cosine che trovate su internet ovunque eh, signori, eh, fate come vi pare, ok? Io, eh, cioè, è chiaro che, cioè, fatemene le fatture del pepe sale, fatemene quante volete, ma a me non mi interessano, <ride> cioè, che me ne... Cioè, nel senso, come potete pensare veramente che, che, che, che mi... che mi in qualsiasi modo, capite? Una fattura di rovina, una fattura di... Cioè, io le vedo queste cose perché ovviamente applico la divinazione, applico la chiaroveggenza, cioè, sono cose che mi si vedono così, però... E qual è il problemino? Il problemino c'è e oggi ne parleremo e sarà una, un episodio ancora più intenso e ancora più ricco di tutti gli altri. Vedrete, vedrete cose che eh, vi arricchiranno davvero la conoscenza magica, teorica e pratica. Ma perché vi dico che c'è un problemino in questo? Cioè, state attenti a farmi le fatture, fatele, volete, come vi pare. Però io vi consiglio di stare attenti, non per me, io vi consiglio di stare attenti per voi stessi. Perché e a me non me ne frega niente. Va bene, io vado avanti, no, no, non mi si attaccano, però se voi l'avete visto nella nel scorso episodio abbiamo parlato di magia psichica, abbiamo parlato di magia lunare e abbiamo parlato di come si fa, è stata una piccola introduzione al mondo delle fatture. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatturato una banconota, ok? Però nel modo giusto e seguendo le leggi magiche. Qual è il grande problema se voi andate a far fatture, andate a fare quello che si chiamano di cui parliamo oggi attacchi magici? a una persona che è protetta, cioè una persona che non è possibile, no? Il problema è per voi, perché, vi ripeto, nel mio caso personale, pur io non facendo niente, ma veramente, anzi, amandovi con tutto il cuore, se voi per caso, nella vostra piccolissima opus magica, avete mosso psichismo, e avete mosso energia, e avete creato potere magico, detta senza tanti francesismi, sono cazzi vostri. Perché non attaccandosi a me, ricordatevi, allora, prendete i vostri, i vostri appunti, i vostri quaderni, i vostri, i vostri manuali, i vostri, mh, prendete penna e quaderno e iniziate a prendervi appunti, veramente, scrivete, scrivete, scrivete e arricchitevi su questo ambiente perché ce n'è veramente bisogno al mondo di oggi. Ogni volta che, questa è se no la prima, la seconda legge è magia, ogni volta che si fa un'opera magica, purché piccola, e si riesce veramente a muovere il potere magico, questo si va a scaricare. In alcune tradizioni chiamata la forza del fulmine, o una magia di Vajra, ma va bene. Perché fulmine? Perché se voi muovete le forze, queste si scaricheranno. Ecco che quindi stare sempre attenti a cosa si fa, ma quando si è iniziato a farlo, arrivare fino in fondo. Sempre, sempre, fino in fondo affinché la cosa raggiunga il, il bersaglio, punto. Non ve ne fregate, non esitate, mai esitare, mai fermarsi a metà. La cosa vi ritorna indietro e non sarà piacevole. Non è una minaccia, capite? Però avete mosso energia? Abbiamo parlato di, di psichismo, no? Ecco, l'avete mosso davvero, avete mosso 30,5 eh, potere magico, psichismo? Bene, non ha raggiunto il target, vi ritorna indietro. Capite? Quindi è chiaro che io quando mi fanno queste cose mi auguro che la loro intensità sia come giusto praticamente quasi per tutti, cioè a meno che non sia una persona che pratica queste cose, io mi auguro sempre che l'intensità sia bassissima per loro, cioè che, che quasi non abbia funzionato, capito? È chiaro che se io l'ho sentita, eccetera eccetera ha funzionato, però mi auguro sempre che abbia funzionato il meno possibile perché gli ritorna indietro. Ma non perché io faccio una controfattura, si possono fare anche quelle, ma in questo caso è proprio veramente il discorso del mh, colpo di ritorno, in cui il colpo, per l'appunto, le fatture, ve l'ho detto l'altra volta, sono dei colpi che lanciate, vanno lanciate, non c'è altro modo, no? E eh, Se non raggiungono l'obiettivo, state attenti perché vi ritornano indietro. Ovviamente poi anche qui si aprirebbero diverse possibilità, ci sono pratiche stregonesche in cui si può tranquillamente fare... Eh, eh, da, da, da parafulmine si chiama a questo eh? però non ne parleremo oggi oggi signori parleremo di una cosa importantissima e ne parleremo in modo magico non in modo dei libri o in modo teorico che so io e parleremo degli attacchi magici e per il vostro piccolo percorso che state facendo con me con questi video che non so se avete capito ma sono delle vere e proprie lezioni di magia niente di meno Bene, con questo percorso che andiamo a fare, piccolo, base, e per tutti, io ho scritto per tutti, significa che gli insegnamenti non saranno pericolosi mai, non saranno segreti mai, ma naturalmente faranno un po' di scacco matto a tanti di questi esoteristi, occultisti, eh, ritualisti, eccetera, eccetera, che eh, fanno soldi su questo. Se tutte le persone imparano almeno la base, per esempio, della difesa, Dell'attrazione del denaro, dell'attrazione dell'amore, dello sblocco delle situazioni... Se imparano tutte queste basi non vanno più dai ritualisti, no? Eh, e questo ecco forse perché anche qualcuno si è scagliato contro di me, quindi quando vi dicevo io li capisco, li capisco, cioè hanno i loro, i loro motivi, va bene? Ma io non solo vado avanti, ma vi ripeto, questo episodio sarà ancora più intenso, ancora più pratico e ancora più pieno di valore. Anche perché alla fine andrete per la prima volta, almeno con me insieme, eh, per la prima volta con me a effettuare il vostro primo rito. Faremo veramente... Un rito magico a tutti gli effetti, va bene? Bando alle, alle chiacchiere, dovevo fare questa premessa anche per, insomma, come dire, spiegarmi anche su questo. Io voglio spiegarmi anche su questo in modo che non rimangano veramente ehm, cose in sospeso. Va bene, signori? Allora, ehm, parliamo di attacchi magici, ne parliamo brevemente iniziando col dire che uh, tutto il mondo degli attacchi, ma allora, iniziando col dire che gli attacchi magici esistono, iniziando col dire che sono realissimi, reali, <ride> e proseguendo col fatto che se tu ricevi un attacco magico non gliene frega a nessuno che tu ci credi, che tu non ci credi, che tu sia positivo e sorridente. Che tu sia... non importa, va bene? Se uno ti sa fare quello che sta facendo, l'attacco arriva e ti colpisce, punto. Chiariamoci su questo discorso, perché alcuni anche dicono se io non ci credo non mi colpirà mai, non è vero. Non hai ancora trovato qualcuno che li sa fare. Allora, riguardo a qualcuno che li sa fare, mi piacerebbe intanto iniziare a dirvi i... come posso dire, i tre gradi De, della magia di cui io uh, vi sto parlando e tutti i miei insegnamenti comunque vertono su questi tre gradi della via magica, cioè su questi tre gradi di avvicinamento al potere magico e alla libertà che la magia potrebbe donare. Quali sono questi tre gradi? Beh, il primo è quello di cui noi parliamo qua. In tutti i nostri incontri parleremo solo di questo, ovviamente, è, è per tutti, quindi non è per persone che vogliono diventare dei maghi, è per tutti e eh, va benissimo. Mm, il grado della fattucchiera, in qualche modo, o dell'incantatore o dell'incantatrice, che è il termine più giusto, va bene? L'incantatrice arriva a padroneggiare tutte queste cose, va bene? Quindi non, non è una cosa negativa, anzi una cosa positiva, cioè arriva veramente a padroneggiare la magia lunare a proprio favore e sapete ormai di cosa si sta parlando. Se non lo sapete non c'è problemi, guardate il video di prima, sempre il numero 3, va bene? Terzo episodio. Quindi chi riesce alla fin fine con le conoscenze, con la pratica, pratica, no? arrivando a padroneggiare questi psichismi, questi movimenti, questa magia lunare, arriva il grado dell'incantatrice o dell'incantatore, mm? è uguale. Ovviamente il grado successivo è il grado della strega o dello stregone, e qui si inizia, perché è successivo? Perché qua si inizia il contatto con le forze, il contatto con gli spiriti, il contatto con intelligenze, e da qui inizia praticamente un mondo infinito di eh, conoscenze, di percorsi, di prove, anche prove iniziatiche ovviamente. E chi arriva a padroneggiare quindi la tradizione, perché qui si entra in una vera tradizione, eh, diventerà, cioè acquisirà questa cosa qua, no? Ecco, il grado successivo e l'ultimo è quello del mago. O della maga, che non si occupa più soltanto, ovviamente, no? Ma comunque veramente va a scemare questo discorso delle... di cosa? Questo discorso delle cose della vita quotidiana, ok? Non si applica più magia per, boom, manifestare roba, oppure, boom, sbloccare cose, eccetera, eccetera. Ma l'interesse è nella cosiddetta... Magia dell'ascesa, cioè si inizia veramente a prendere come oggetto solo la coscienza e di lì si inizia a lavorare, ok? Il percorso che poi di differisce è veramente questo. Chiusa piccola parentesi, così d'ora in poi si sa di cosa parliamo e si sa di come si prosegue. Uh, gli attacchi magici, signori, si potrebbero uh, classificare, categorizzare un po' in quattro grandi gruppi questo ovviamente i miei apprendisti lo sanno già, ma non importa è conoscenza ovviamente poi dopo, dopo questi, questa gente che gira intorno al mondo di oggi che dovete avere, signori, dovete iniziare a capire cosa sono gli attacchi magici, quali sono, punto e basta la prima categoria di attacco magico è tutto quello diciamo che mm, tutto quello che può essere uh, puro psichismo se voi andate in giro uh, in una folla oppure avete subito dei bei vestiti o avete ecco una persona con forte psichismo potrebbe attaccarvi quello che si chiama malocchio eh? cos'è il malocchio? il malocchio è un attacco psichico di primissimo livello ovviamente che praticamente vi va a attaccare un po' di psichismo negativo, diciamo, no, qualcosina, vi si inserisce nel campo vostro, nel campo psichico, che ve ne accorgiate e che non ve ne accorgiate, poi sapete, il campo psichico gira, gira, gira, gira continuamente, c'è cioè un ritmo di flusso magnetico, praticamente, e questo piccolo nocciolino che vi si è messo, che si vede, no, così, e di solito su una forma di freccia, vi si attacca una piccola freccia, però, diciamo, questi qui del malocchio sono dei nocciolini. Ecco perché vi parlavo di nocciolini, si vede bene con la chiaroveggenza, sono dei nocciolini. Vi arriva, vi si attacca un po' addosso, questo circola, circola, circa, avete sfortuna. Iniziate a essere irascibili, iniziate a essere... e eh, non si sa perché, perché avete il malocchio addosso. Malocchio, che ovviamente, è un termine tradizionale per definire questo primo tipo di attacchi psichici. Un forte psichismo contro di voi. Punto. Questo è. Ovviamente, signori, qui sì che le vostre difese naturali contano. Nel senso, siate molto forti in voi stessi. Allora, solo voi potrete decidere se credere in voi stessi oppure non crederci. Smettete di dare la colpa alle persone, smettete di dare la colpa al mondo, smettete di dare la colpa alle situazioni della vita. Stop. Prima vi fermate e meglio state. Altrimenti non comincerete mai a conoscere la magia. Mai. Allora, se la smettete di dare la colpa a tutti, ve lo ripeto l'ultima volta, solo voi potete per decisione vostra dire, ok, basta, io credo in me stesso, qualsiasi cosa sia, io ci credo in me stesso e quindi mi centro e, e inizio da me. Oppure io non credo in me stesso, ho sfiducia in me stesso, dipende soprattutto da voi. Ma comunque più siete forti, più siete positivi, più siete tranquilli, sereni. Quando guardate le persone non potete permettervi in nessuna maniera di sentirvi inferiori a nessuno. Così come superiori, ma nemmeno inferiori. Perché nessuno di quelle persone che esistono nel mondo ha una sola cosa in più di voi. Cioè, non ci sono queste robe. Sono tutte robe che voi decidete di creare e aderire a ciò, ok? Nessuno può essere superiore a voi. In nessuna maniera. È impossibile. Quindi ogni volta che guardate una persona, state guardando qualcuno alla pari. Punto. Ma qui... Non voglio soffermarmi troppo, però è chiaro che più il vostro campo magnetico è bello, carico, è vibrante e forte, e più che nessuno psichismo negativo vi si può attaccare, ok? Poi ci sono delle persone, tipo a volte le suocere, eccetera, che sono particolarmente intense, cioè che veramente vi lanciano qualcosa di negativo, di, di, di brutto, eccetera, e queste cose a volte vi si, vi si, vi si lanciano addosso. Allora, qual è la, la, la... ve lo dico subito così la smettiamo di, di pensare a questo. Qual è la cosa migliore da fare in attacchi psichici di questo genere, che sono veramente di primissimo livello, se riuscite... Una bella risata, ma non di un minuto, di mezz'ora. Da 20 minuti a mezz'ora. Quindi, se voi siete negativi, avete capito che durante la giornata vi si è attaccato qualcosa di negativo e non ce la fate, di qui di là non siate stupidi, usate la stessa roba, la stessa sostanza di negatività, di emozione, di magnetismo per eliminarlo. E si elimina. 20 minuti, 30 minuti. La sera, quando vi pare, vi rinchiudete da qualche parte, se no vi rinchiudono gli altri, se vi sentono, no scherzo, però iniziate a ridere, ridere, ridere, ridere senza un qualsiasi motivo, non aviate motivi, perché ridete? Perché volete? E voi in quei 20 minuti vi sarete ripuliti il campo magnetico da qualsiasi persona negativa che vi abbia voluto. Dare psichismo negativo, che abbia parlato tanto male di voi, che abbia fatto queste cose qui. Ovviamente, signori, in questo primo attacco psichico, psichico mh, diciamo, 60% dei casi non succede niente. Nel senso, se parli male di una persona, se, di solito non succede niente perché le persone hanno poco psichismo, quindi di solito non ti attaccano nulla. Però c'è un buon 40% dei casi in cui invece ti attaccano come roba addosso, eh? Di questo stiamo parlando. Chiaro che una risata voluta, eccetera, elimina tutto quel che c'è. Quella è la purificazione più bella che potete fare e funziona alla grande. Se qualcuno vi dà noia in questo senso, ok? Poi ve l'ho detto, ci sono quelle persone ancora più pratiche, più intense, che spontaneamente sono psichismi naturali questi. Magari vi mandano una volta una cosa e vi arriva. Okay. comunque il malocchio, queste robe qua, si fanno, si vedono con il nocciolo dentro il tuo campo ehm. quando è che si vede la freccia? la freccia si vede nel secondo tipo di attacco magico qual è? le fatture quando qualcuno vi lancia una fattura perché non è uguale al primo? beh, perché una fattura va saputa fare prima di tutto quindi chi vi lancia una fattura non è più qualcuno che semplicemente parla male di voi o che vi lancia un accidente eh? chi vi lancia una fattura è qualcuno che si è messo lì ha fatto una specie di rito, eh, no, una specie, insomma, ha fatto una fattura vera e propria, magari con la vostra foto, un testimone, abbiamo parlato un'altra volta, anche se noi abbiamo fatto una fattura positiva, abbiamo fatturato una banconota, però si può fare anche una fattura contro una persona, ovviamente, no? Lo sapete meglio di me. Bene, signori, allora, in questo caso è chiaro che è un secondo tipo di attacco magico, perché la persona ha mosso le forze in un certo modo contro di voi, non è più una roba accidentale, non è più una roba che a volte magari quasi non volevi no e infatti si vedono come delle frecce che vi vengono addosso al campo magnetico e anche quelle girano girano a giro e producono tutta manifestazione nella vostra vita generalmente le fatture fatte bene ovviamente producono anche cose negative cominciate a vedere sfortuna da tutte le parti, malesseri fisici eccetera eccetera allora signori quanto avvengono spesso queste cose poi andiamo avanti quanto avvengono spesso queste cose c'è da preoccuparsi, da non preoccuparsi, di qui e di là eh, purtroppo la verità è che sì cioè, c'è cioè da preoccuparsi, ma non preoccuparsi, però io vi consiglio con il cuore di conoscerle queste cose. E lo stiamo facendo insieme. Sapete perché? Perché ce ne sono molte di più di quello che si pensa. Purtroppo la società non ci istruisce su questa roba. E non va bene, perché ce n'è tanti, anche in Italia, che sono pronti a fare le peggiori cose contro la gente. Prima si apre gli occhi su questo e prima si inizia piano piano a difenderci, capite? Però se te non sai che ci sono, eccetera, eccetera, è difficile. Un esempio di questo, per farvela proprio chiara chiara, eh, sono le foto di Facebook. Io dico sempre a tutti di non postare troppe foto personali di Facebook, assolutamente no dei bambini, della propria famiglia, eccetera, eccetera. Perché lo dico? Perché so come vanno le cose e so quanta gente spietata, ad esempio per la propria giovinezza, oppure per la propria energia e potere, sta, fa queste cose. Perché con una vostra foto, ne abbiamo parlato dei collegamenti strutturali, no? Ecco, con una vostra foto voi capirete che comunque un link c'è. Ok, non è forte come saliva, sangue, sangue... Eh, ci siamo capiti, non disperdete mai sangue in giro, eh? Se vi ferite, eccetera, eccetera, cercate di bruciarlo il più possibile, perché è proprio una consacrazione vostra del sangue. Ma una foto, signori, è sempre qualcosa. E di sicuro, in ambito magico, è sempre meglio di nulla. Di sicuro. Sta piovendo, sentiamo un rumore, sta piovendo qui. <ride> Va bene, signori, quindi, per favore, mh, sappiate che tanta gente è disposta a fare queste cose. Per prendere dell'energia, per prendere del potere, per succhiarvi dello psichismo, eccetera, eccetera. Non è che c'è da essere paranoici, eccetera, eccetera, no? Ve l'ho detto, più il campo magnetico è forte in voi stessi, forte, degno, eh? è più che eh siete forti e quindi, quindi se voi cominciate a preoccuparvi eccetera eccetera non è un campo magnetico forte, è un campo magnetico che trema dalla paura o che si preoccupa eccetera eccetera. Ok, siate sempre forti con la vibrazione vi conviene, altrimenti se non ci riuscite fate la pratica che vi ho detto dei 20 minuti e vi aiuterà proprio a riuscirci senza problemi. <ride> Ma per quanto riguarda le fatture vere, mh, quindi diciamo questa cosa delle foto di Facebook eccetera eccetera, Rientra quasi nel primo attacco magico. C'è cioè qualcuno che dice: Oh, guarda, com'è bella questa, gli succhio un po' di bellezza, gli succhio un po' di energia, gli succhio un po' di questo. Oppure addirittura qualcuno che ce l'ha con voi. Io non l'ho nemmeno detto questo, ma è chiaro che se qualcuno ce l'ha con voi, magari va su YouTube, quei ritarelli eh, che quasi c'è scritto come uccide qualcuno. Sono son cavolate, ovviamente, però muovono psichismo. Quindi, se qualcuno è veramente determinato contro di voi, e va a cercare questi ritarelli... A volte io ho visto qualcosa, come separare due persone, come farlo piangere per te. Gente, credetemi se vi dico che le persone sono disposte a tutto. Guardate, io ero il primo che non le sapevo, queste cose, perché io vedo sempre... Non so, sono scemo, vedo sempre il bello delle persone, io. Vedo sempre una persona... cioè vedo sempre il bene nella persona, no? Ma mi hanno anche un po' aiutato, eccetera, eccetera, a vedere che invece bisogna essere anche un pochettino attenti, non preoccupati, però attenti un po', perché tante persone sono disposte a far di tutto, di tutto, capite? Quindi essere un attimo attenti vi aiuterà moltissimo. Quindi abbiamo detto il secondo tipologia di attacco magico è quello della fattura vera e propria, ok? Che vi può essere lanciata contro e lì state molto attenti a questo, quando avete una fattura vera, dopo passiamo alla pratica, lo sapete come funzionano, no? Ecco, quando avete una fattura vera che vi è stata lanciata, non serve a granché tutta questa roba che vi ho detto positiva, eccetera, eccetera. Siate forti con la vibrazione, ovviamente, certo, vi serve, però quando l'attacco c'è, va levato, va tolto. Ecco, perché dopo vi insegno a creare le armi di difesa, o almeno una base. Perché, vi ripeto, se uno vi lancia un attacco magico di secondo grado e vi arriva, quello lì va tolto. Non, ecco qual era il mio consiglio, eh, datevi una svegliata e datela anche ai vostri, magari, circoli di amici che parlano di stregoneria, che parlano di magia, di spiritualità e parlano di fatture... Non è assolutamente vero che una fattura vera che ti è stata lanciata da un'incantatrice, cioè da una persona, da una ritualista, da una persona che queste cose le sa fare, non si leva con una parolina magica o con un coso tipo mh, «Prendo l'acqua, la butto dietro di me e dico «amen» e la fattura va via». Cioè, state attenti a queste cose. Ora, se si parla di psichismo, ve l'ho detto, ci sono tante robe che potete anche da soli, no? Immagino un'aura luminosa intorno a me, tutta viola e eh, che mi protegge, eccetera. Se la cosa è forte, i psichismi se ne vanno. Ma le frecce no. Cioè, se la fattura vi è stata fatta da una persona che le sa fare, si devono prendere dei provvedimenti reali. Altrimenti non si leva. Ci si illude, ma non si toglie. Questo è importante da dire, perché anche questo ho letto tutto in giro, accendi l'incenza, accendi la candela e la fattura è andata via. Ma chi l'ha detto? Chiaramente sono tutti... Quando è che funzionano queste cose? Quando la fattura non c'è. E infatti noi andiamo a vedere come si fa a capire se c'è la fattura oppure non c'è la fattura. Perché se, se la fattura non c'è, allora certo, puoi accendere anche, <ride> anche l'incenza alla Madonna è andata via. Certo, non c'era. <ride> ok? Terza tipologia di attacco magico. Quando vengono coinvolti gli spiriti, le forze, le intelligenze, i geni e magari quello che viene chiamato demoni. Signori, devo dirvi subito una cosa di premessa a questa terza tipologia di attacco magico. Che generalmente non vi succederà mai. Perché? Perché è un attacco magico usato, generalmente, nel mondo magico. Cioè, questi attacchi qua si usano da stregone a stregone, oppure da strega a strega. Non si usano per le persone, chiamiamole normali, vi dico tra virgolette, dai, capiamoci. Perché? Perché vai veramente a coinvolgere molta forza magica, vai a stipulare forse dei patti con un'entità... Vai a chiamare qualcosa ta -ta -ta -ta -ta -ta, per questa roba capirete che richiederà un rituale vero, fatto bene, ovviamente io sto parlando di persone che lo sanno fare, va bene, persone che non sono nemmeno stregoni queste cose non le fanno, punto. sapete cosa succede invece? Che le fanno e ne rimangono ingannati, vanno lì, chiamano il demone perché vada contro, ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta. generalmente arriva chiunque. Ma quelli lì credano che sia arrivato il grande demone chiamato eh, con il grande rituale. Quando hanno creduto questo, generalmente arriva chiunque. Ti chiede un po' di sangue, generalmente un po' di liquido seminale, questa roba qua. Chiedono tutte queste robe qua. So, fa schifo però, c'è cioè, più energia lì. Quello lì dà tutto quel che deve dare, ta, ta, ta, ta, e poi se ne vanno. Finita. <ride> non so se avete capito la stupidità. Guardate, se riuscite... Anche poi quando è su YouTube Condividete questo video Perché veramente va a toccare tantissime Cavolate che sono in giro E mi piacerebbe proprio che vada negli occhi di qualcuno di questi Allora signori Quando vanno questi tipi qui a chiamare lo spirito negativo di questo Per offendere quella persona Per separare Bla bla bla bla, bla Ma che cavolo vi ha detto che questo dopo che ha preso l'offerta E dopo che ha preso il pagamento ta ta ta ta ta ta ta, E poi vi fa quello che avete detto cioè, gli spiriti ingannatori, che sono quelli che arrivano dalle persone che non sono praticanti e arrivano, ci sono, arrivano sempre loro e ti ingannano. Cioè, prendono quel che devono prendere e se ne vanno. Cioè, gli avete offerto su un vassoio d'argento tutto quel che c'è da offrire e quelli prendono <ride> e se ne vanno. Questo è quello che succede nel 99% dei casi, va bene? Altra faccenda è se lo fa uno stregone o una strega. Cioè è una persona che ha ricevuto le iniziazioni giuste per arrivare a queste cose, ovviamente ha alleanze con determinati spiriti, determinata anche tradizione eh, stregonesca, che ce ne sono tantissime, ehm, sì, e quindi ecco, lì, a quel punto lì che succede che gli spiriti ti ascoltano, ok? Allora, però vi dicevo che gli attacchi magici di questo genere, cioè in cui tu mandi un, un, uno spirito a danneggiare qualcuno, a, si parla di attacco magico, eh. quindi si va a danneggiare qualcuno, eh. Allora, quando mandi uno spirito a danneggiare qualcuno, mh, comunque um, devi saperlo fare, ecco perché devi essere uno stregone e richiede così tanto impegno, così tanta forza, così tanta concentrazione e anche energia che con una persona tipo arriva a quello e dice io voglio che si separino Luca e Marta, non manderai mai queste cose, non, non gli farai mai a Luca e Marta un attacco magico. Ecco, ora dovremo esserci, non ricordo mi è apparsa la diretta, ok Tamara, perfetto. Mm, dunque, solo un secondo, perché stavamo parlando degli attacchi magici, eh, e poi si è interrotto perché qualcuno mi ha telefonato. Allora... Guardiamo un po', guardiamo un po'. Adesso è tutto bene, perfetto. Allora, niente, stavamo dicendo del degli attacchi magici sì sì come mi hanno telefonato e eh, purtroppo quando uno mi prova a telefonare questa roba salta tutto <ride> non so come mai va bene allora io spero che eh, ora mi vediate mm? detto questo uh, guardiamo un po' se ci siete tutti sì sì più o meno eravate quelli di prima eh? mi sembra di sì Ok, quindi questa tipologia di attacco magico, che è la terza tipologia, viene fatta da stregone a stregone o da strega a strega, va bene? Generalmente è così. Ora vi dico subito come si fa a eh, togliere queste cose. Eh, ovviamente eh, per togliere un attacco magico del genere devi assolutamente essere pratico di queste cose e devi assolutamente essere una strega o uno stregone, ok? Di solito si fa così. Sapete come si fa? Si chiama l'intelligenza di gerarchia superiore a quella che ti è stata mandata contro. E, e qui ovviamente c'è un, <ride> un mondo di conoscenza magica, ma non solo, c'è anche l'esperienza. Cioè ci sono eh, almeno dieci anni di esperienza per fare poi una cosa del genere e perché funzioni veramente, ok? Cioè non immaginate che le cose si facciano dall'oggi al domani. Quindi vi ho detto, queste cose non ne parliamo troppo del terzo attacco, perché comunque cioè non viene mai fatto co verso, contro, si vale contro, contro le persone, va bene? Quindi non è una cosa poi che vi riguarderà troppo. L'ultimo tipologia di attacco magico, anche questo non è per niente frequente perché non lo, non lo sanno fare, <ride> è quando vi vengono lanciati delle forze planetarie, planetarie o degli elementi. Quindi non si va a chiamare qualcuno di qua, di là, di su, di giù, ma si va a chiamare, per esempio, la forza di Venere, nel suo aspetto negativo, ovviamente, e si lancia contro la persona, ok? Um, oppure la forza del Sole, per esempio, in aspetto negativo, si lancia contro la persona, o di Saturno, cioè si vanno a lanciare le forze planetarie. Qual è l'effetto di, di tale attacco magico? Beh, per esempio la forza di venere, per, dire, per fare un esempio, porterà la persona piano piano gradualmente, questi attacchi magici sono molto subdoli, veramente subdoli, porterà la persona sotto l'influsso negativo di venere, quindi questa persona inizierà a ossessionarsi, eh, generalmente questi attacchi di venere, vanno, di venere vanno a sfociare in un auto erotismo, tipo, o narcisismo, ecco mi sono spiegato meglio adesso, narcisismo, autoretismo, molto molto eccessivi, cioè la persona inizia a sviluppare un narcisismo mh, piano piano, piano piano, ma poi deviato proprio, capite? E eh, perché? Perché è stato attacco magico. Eh, perché ve l'ho detto per ultimo, a parte che di solito si deve essere un mago per fare un attacco del genere, eh, mh, non è poi così semplice. Eh, però non è nemmeno difficile, cioè convocare un un, una forza planetaria come un raggio e spostarla in una persona non è difficilissimo, così come le forze elementali, eh, no? Se ti, se, ti, se ti viene messo il, il, il... chiamiamolo raggio, va bene? Se tu vieni esposto alla forza elementale, elementale, cioè degli elementi, del fuoco per esempio, tu sarai completamente, diciamo, infuocato in tutto quel che ti succede, cioè sarai molto permaloso, ti arrabbierai sempre... Sei molto irrascibile e non sopporti nulla e nemmeno se stai solo stai bene e sospirerai sempre perché sei fuoco e quindi devi prendere molta aria eccetera eccetera. Vi faccio solo degli esempi va bene di come funziona il mondo magico. Allora questi attacchi non vengono generalmente fatti vi dico la verità però qual è la loro grandissima pericolosità a parte qui che vi ho detto la loro grandissima mm, il loro punto forte alla fin fine come si fa a levarli no. Come si fa a levarli? È facile, perché tu vai a evocare l'opposto, quindi per esempio se tu hai un attacco di Saturno, tu vai a evocare il Sole e lo dirigi verso la persona e quindi si controbilanciano, è proprio una forza questa, capite? Non è un, un qualcuno che arriva e ti fa... è proprio un... la forza planetaria che viene deviata sulla persona e quindi la forza planetaria opposta va ad annullare questo attacco magico immediatamente. Ma perché vi ho detto che sono molto subdoli e che sono molto molto pericolosi? Perché, eh, perché non è facile vederli. Mentre una fattura la vedi subito O se c'è un'intelligenza qualcuno e lo vedi subito Questi qui non li vedi perché ti sembrano normali Questo è il loro grande problema Cioè sì, succede qualcosa Sì, le cose stanno iniziando ad andare male Piano, piano, piano Però ti sembra che sia il corso degli eventi Cioè ti sembra che uh, sia tutto normale Ok? Fai la prova per la fattura, non ci sono E <ride> Quindi per vedere questi attacchi magici devi veramente essere un pochino, più un pochino più fine, un pochino più affinato veramente, perché le cose che succedono ti sembrano, tro ti sembrano normali, cioè non, qual è il problema pericolosissimo? Che non ti accorgi di essere sotto attacco magico, eh, questo è, può essere veramente un problema, ok? Bene signori, eh, fatemi, cioè, scrivetemi qualcosa, se vi sembra interessante, se avete capito qualcosa, io guardate, apro i commenti, Scrivetemi se vi sta piacendo questa diretta, se vi sembra veramente delle cose che valgono la pena di, di, di, di conoscere. Eh? Scrivetemi qualche commento, io apro qui. Perfetto, allora ci siete, avete sentito. Molto chiaro e interessante. Ok, ottimo. Allora, carissimi, iniziamo subito a mettere in pratica un po' di cose. Vi faccio vedere dei... De, de, de, prima che si bloccasse, ti avevo scritto che mi hai risolto un dubbio, vecchio anni, parlando della freccia. Eh, eh, sì. Bene, sono molto contento, veramente. Poi, se volete parlare con me, potete tranquillamente scrivermi anche in chat, queste cose qui, non c'è problema. Allora, carissimi, iniziamo la pratica, ok? La teoria è stata fatta, avete capito finalmente un po' di cose, avete tutto chiaro. A me sembra tutto interessante, specialmente quest'ultima parte sugli attacchi planetari. Ecco, perfetto, sì, non ne parla mai nessuno di questa, ovviamente, eh, però eh, se non hai visto poi tutto il resto, non ti preoccupare, sarà tutto su YouTube eh, perché metto poi no, la registrazione completa. Bene, carissimi, allora, dobbiamo andare ora per gradi, vi spiegherò delle cose meravigliose, inizierete a saperle fare finalmente, eh? E vi vibrerà un po' di magia nelle mani. Va bene, carissimi? Perché qui dico questo? Perché io ora prenderò istruzioni dal mio manuale di stregoneria, direttamente. Mm? Il mio manuale diretto di uh, bassa magia, ok? Io la chiamo bassa magia, non stregoneria, va bene? E quindi tutte le cose vedrete che vi arrivano in modo diretto, eh? Non c'è tante cose inventate o cose simili. Va bene, carissimi? Dunque... Protezione numero uno, da cosa? Eh, dagli psichismi delle persone. Eh, per non, eh, diciamo, questa cosa qui viene usata anche per non eh, farsi prendere l'energia vitale quando parlate con le persone e dovete parlarci per un bel po' di tempo. Oppure anche quando sapete che andate da una persona che vi farà la solita storia. Le solite preoccupazioni, le solite... Quando purtroppo dovete andare in questi incontri, dovete andare in queste persone un po' più negative, e però poi dovete andare, allora io vi consiglio subito una cosa qua, che è molto molto semplice, ma funziona alla grande. Allora, per gli uomini, vi leggo direttamente dal mio... Dal mio, dal mio grimorio di magia bassa o se qualcuno lo vuole chiamare stregoneria ok però mi piace di più bassa magia va bene allora um, dovete usare per, per gli uomini e per la donna questo rimedio questa, questa soluzione è eh, diversa per gli uomini dovete prendere un filo di ferro abbastanza spesso non piccolissimo va bene Potete prendere quelli della ferramenta, che sono perfetti, con il, la, la, la, la copertura verde, sapete? Quella lì di plastica, no? Bene. Quella lì la levate, con un bel coltello, grattate così, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti se ne va, <coughs> e eh, avrete il vostro filo di ferro. Pari pari, va bene? Dopodiché, quando avete preparato il vostro filo, dovete aspettare un martedì attenzione alle date attenzione alle lune che vi dirò attenzione a tutto questo perché l'abbiamo detto l'altra volta parlando di magia lunare noi non se ne esce da questo discorso dobbiamo seguire tutto ciò per avere le forze della natura a nostro favore e perché funzionino voi create barriera psichica quindi dovete avere psichismo non solo vostro ma anche della natura con voi ok? bene quindi, di martedì, un uomo prenda questo filo di ferro che ha già preparato, che è già bello pronto, deve essere abbastanza flessibile, lo chiuda attorno al proprio polso sinistro. Se come me avete l'orologio, l'orologio si toglie. Via. Bene? Ok. Si prende il filo, si lega attorno al polso, ora io ve lo faccio vedere qui così, si lega così attorno, va bene? Bene? eccolo qua, vi faccio vedere come se fosse il vostro polso, e si lega questa roba con un gancio, uno da una parte e due dall'altra, ovviamente userete delle tronchesi che io non ho adesso, però c'ho un attimino di forza, non crediate che ce n'ho troppa eh... <ride> Ecco qua, usate delle pinze, va bene? <ride> usate delle pinze, se no fate ridere come sto facendo io, va bene? Però in qualche modo arrangiatevi. <ride> ecco qua. Questo è il nodo giusto, lo vedete? Dovete fare questo nodo qua. A me avevano detto un braccialetto di rame va bene lo stesso. No! No, deve essere di ferro per la protezione. Il rame amplifica la tua cosa che vuoi fare, la amplifica. Quindi se tu hai eh, da amplificare le cose, chi è qui? Mi vedete, sì? Scrivetemi se mi vedete, per favore. Io vado avanti. Allora, eh, no, serve il ferro, va bene? Il rame amplifica le tue vibrazioni, amplifica le tue cose, quindi non un braccialetto di rame, ma un braccialetto di ferro per la protezione. Se devi fare operazioni di... il rame si usa per un'altra cosa, va bene? Se tu devi fare operazioni di guarigione, eccetera, eccetera, e vuoi amplificare la tua già positiva vibrazione che vai ad elevare, eccetera, e poi la vuoi trasmettere in un modo positivo, in modo che non ti danneggi, eccetera, eccetera, la si usa il rame. Ma per la protezione si usa il ferro. Ricordatevi una cosa signori, ve lo dico un'altra volta, eh? questo nodo non è che è facoltativo, dovete chiuderlo a questa maniera, va bene? Quindi una di qua e una di là, è un gancio questo, un gancio molto, molto eh, conosciuto in magia, va bene? Ve lo faccio vedere bene. Al polso sinistro. Mh? Mm? Questo lo fate di martedì, poi vi, vi, vi, vi, vi dico meglio quando. Mm? Ve lo mettete al polso, quindi con questo specifico gancio che vi ho fatto vedere, e um, dovete tenerlo giorno e notte per tutto il tempo in cui volete beneficiare di questa protezione. Le protezioni, cioè queste protezioni qua, signori, servono un po' per gli attacchi magici, no un po', servono per gli attacchi magici e quindi non dovete tenerlo sempre, sempre, sempre, sempre, va bene? poi se volete provare a tenerlo per un periodo più lungo può andare bene ma io ve lo ripeto questa, questa, pri questa prima protezione di cui vi parlo serve per un incontro un pochettino negativo un pochettino impegnativo in cui vedete che ci sono le persone che comunque vogliono succhiarvi energia maschi, uomini con questo al polso fatto come vi sto dicendo nessuno può traprendervi l'energia vitale è un blocco psichico Dopo vi spiego l'allunazione, attenzione, rimanete attenti, però intanto vi ho, vi ho fatto vedere lo strumento. Donne, voi prendete un filo invece di lana, mi raccomando leggete le istruzioni, deve essere lana pura, non deve essere uh, sintetico, ok? La lana è molto importante in questo, in questo caso, in un venerdì... Il giorno di venerdì voi avete comprato la vostra lana, eccetera, eccetera. In un giorno di venerdì voi prendete il filo, lo eh, mettete al vostro polso sinistro, anche qui, va bene? E siete a posto, ci fate un semplice nodo e siete a posto. Tutte le variazioni un po' sul tema vanno bene, intendo variazioni estetiche. Per esempio io qua ho un bel filo di ferro, ma potrebbero essere anche due intrecciati tre intrecciati, ma insomma gli uomini non ne frega niente. Per le donne, se volete una cosa più carina, potete fare una piccola treccia, potete farne due, cioè due no, che vengano due, allora vi faccio vedere, che vengano due cose così, beh, così, ecco. Che vengano due cose così, no. Deve raggiungere l'unità, il vostro strumento, la vostra prima protezione deve raggiungere l'unità, è uno strumento, non che sono due, va bene? Però se fate una treccia, l'unità c'è, è sempre uno, no? O se no vi prendete un filo e basta, fate prima. Di venerdì ve lo legate qua. Allora, tutte e due, tutte e due maschi e femmine, dovrete quindi da quel momento in cui voi lo legate, tenerlo giorno e notte per il tempo in cui volete beneficiare della protezione. Cosa significa? Significa che se io devo avere questo incontro di mercoledì, eh? oppure devo avere eh, questo incontro di lunedì io non, non preparo questa arma il lunedì poco prima di andare me lo metto no, me lo metto col giusto psichismo che vado a prendere e lì rimane fino a quando poi non, non, non voglio toglierlo e basta. Lo tolgo e lo riutilizzerò in un'altra occasione. Mi raccomando, eh. Queste sono cose da tenere in considerazione. Sì, si sì, vede, ok. No, è verde, è verde, assolutamente. Il colore della lana deve essere verde. Non è solo un esempio, è verde. <ride> ok? Mi raccomando, eh. Ok. Allora... Um... Dunque, detto questo sappiate che per la, chiamiamola, fabbricazione di questi bracciali, quindi qual è la fabbricazione? Eh, il filo che lo taglio e poi lo annodo comunque al polso. Il ferro uguale che, che, che, lo, che lo taglio eh, e poi me lo annodo al polso, va bene? Per la loro fabbricazione il potere di, di questi bracciali è molto molto più superiore se vengono fatti in luna calante. Va bene? Quindi, mh, però questo, questa cosa qui non è indispensabile, quindi se avete bisogno lo fate. Però ricordatevi che se potete farlo un po' prima, quando la luna è proprio è calante, quindi chi di martedì, chi di venerdì, ma di luna calante, allora eh, sarà molto molto migliore, va bene? Provate questa cosa qui semplicissima, ma di tradizione appunto uh, stregonesca, antica, e funziona alla grande. Perché voi create psichismo, eccetera. No, non importa nemmeno che recitate tante parole, se volete ditelo, no, donami la protezione, cioè, questa roba qua vi conserva l'energia vitale. Quando andate, sapete già che andate in conversazioni un po' faticose, un po' estenuanti, eh? Quindi, cose che vi tendono a vampirizzare in qualche modo, va bene? Voi con, questo, uh, con questa protezione siete uh, la vostra energia vitale al comando di rimanere con voi, di rimanere contenuta, capite? Come uno scudo quasi, cioè è un comando che voi date all'energia, ma ne parleremo magari meglio, sapete che funziona. Detto questo, mh, dunque, un'altra cosa importante di queste cose... È il... Um, ora qui con me non ce l'ho in questo momento, però ve lo dico, così potete segnarlo nei vostri appunti, nel vostro quaderno. Um, una forma che voi potete tenere nella vostra borsa di difesa contro qualsiasi fattura, o comunque contro quelle cosine un pochino più leggere. Eh? Perché tante persone, come vi ho spiegato, vi fanno fattura magari e non le sanno fare le fatture. Questa eh, accade spesso, no? E si credono di improvvisarsi delle streghe, no? Che fanno fatture, ma poi cosa pensate che vi arrivi? Vi arriva poco. Chiaro, se siete già debolucci vi beccano, però... Mm. Allora, comunque, proprio per questo motivo voi vi prendete un cordoncino piombato. Si trova in qualsiasi negozio di uh, ferramenta, anche a lobby per esempio, quello lì che si usa è un cordoncino che si usa anche per le tende, ok? Qual è il bello? Che dentro c'è tutta una sua anima, tutto un suo centro di piombo, mh? E poi vi serve un cordoncino piombato. Ne tagliate un pezzetto, come fosse una coda, un piccolo pezzetto e, ta, ta, ta, e ve lo attaccate tranquille alla borsa. Oppure uh, ve lo tenete... potrebbe essere anche, sapete cosa, un... Um, come si chiamano quelli lì che ci metti le chiavi? Um, un portachiavi, ecco, potrebbe essere anche un semplice portachiavi, un pezzo di cordoncino piombato, va bene? Questa roba qua tiam, vi, vi fa un attimino da uh, parapulmio perché voi dichiarate che siete portatori del piombo e quindi Saturno vi aiuta. Così funziona la magia, anche la bassa magia, <ride> punto. Qual è il discorso? Che alcuni, uh, che veramente sono un pochino più, uh, cioè ci vogliono dare un po' più dentro, fanno la stessa cosa del cordoncino piombato, però invece di tenerne un pezzetto come portachiavi, lo, lo, ti fai una cintura, e quindi allora a questo punto ti puoi fare una cintura, che ti prende tranquillamente tutto, e uh, la devi tenere a contatto però con la pelle, mm? Quindi uno tiene questa cintura per qualche giorno, diciamo così tranquillamente, intorno alla vita, e, e poi la togli, ovviamente, non è che la tieni sempre, no? Poi la togli e vedi un po' come va, capite? Spesso tenere una cintura del genere per qualche giorno, diciamo una settimana, tre giorni è sufficiente, ti elimina qualsiasi... Mm, a fatturamento, pesan pesantezza ok che ti si possono essere perché a quel punto cosa vai a fare non solo vai a portare il piombo ma ti fai un cerchio di piombo e quindi ti protegge veramente ti elimina l'attacco magico uh, di grado 1 e min una parte di grado 2 va bene non parlo da fattura fatta bene da un'incantatrice o comunque da una ritualista che la sa fare però, come vi ho spiegato, eh, ve l'ho già spiegato queste cose, va bene? Quindi questi sono un po' i uh, discorsi di prima piccola ma completamente efficace uh, protezione, va bene? Ora vi spiego subito, senza tante... Chi è qui che ha fatto? Fantastico, grazie. <ride> bene, allora vi spiego subito, senza tante storie. Come si fa a capire se si è sotto fattura? Um, dunque, i miei apprendisti ovviamente facendo un percorso di magia, punto e basta, lo, fan, lo sanno già fare direttamente, eccetera, eccetera. Ma, siccome questa qui è magia pratica per tutti, io vi spiegherò due metodi veri, che funzionano, io l'ho usati tanto, tanto tempo, funziona alla grande, per capire se siete sotto fattura voi, Oppure un'altra persona che vi è cara magari, no? Ok, primo metodo, ce ne sono due. primo metodo è un po' più complicato ma è bellissimo e poi è molto molto attendibile, veramente. Prendetevi due vasetti, possibilmente di metallo, anche se non è indispensabile, però se sono di metallo è meglio. Quelli dei budini sono perfetti. Mm? Li riempite di terra... Tutti e due? Allora, in uno mettete un bigliettino. Numero uno. In un altro mettete un bigliettino. Numero due. Dopodiché... Mh, si può farne un laccetto per una collana anziché una cintura? No. No, a quel punto... Mh, no, con il piombo dici? No, no, no, no, no, Meglio la, è proprio la, il, il, la cintura, cioè tu vai a prendere il centro del corpo, capisci? Mm. Poi puoi provare, ok, puoi provare Prendetevi due vasetti li riempite di terra Mettete uno e due, per non sbagliarvi perché dovete fare cose precise in questo momento E prendete due bottiglie di acqua Le riempite tranquillamente E non una scrivete uno e non una scrivete due Dopodiché cosa andate a fare? Andate a prendere del, dei semi, dei semini che possono essere di qualsiasi tipologia, però non andate a prendere un albero perenne di quercia, che vedete il risultato dopo vent'anni perché vi è venuto l'albero. Andate a prendere roba veloce, semi che sapete che <ride> ovviamente vi crescono in pochissimi giorni. Quali sono i più indicati? Potete usare semini di papavero. Attenzione, non prendete... una cosa, vabbè, non prendete semi tostati perché quelli tostati non nascono sono stati tostati allora ho semini di papavero oppure sapete anche cosa che funziona bene l'erba, l'erba del giardino da prato erbetta da prato vi prendete una piccola sacchettina di erbetta da prato e siete perfetti perché quella lì poi è proprio di solito no? cresce tutto uguale quindi proprio vi dà un buon eh, un ottimo risultato in quello che stiamo andando a fare va bene? vaso numero uno è il vaso di mostra quindi questi semini prendete un pizzico, mettete nell'uno, prendete un pizzico, mettete nel due. Mescolate leggermente la terra, devono essere identici. Quindi non è che in uno ci mettete una manciata e in uno un pizzico, no. Quelli che mettete qui, mettete qui, devono essere abbastanza uguali, ok? Prendete il vaso numero uno. Questo qui è il vaso mostra, va bene? O il vaso di prova. Allora, il vaso mostra, praticamente, dovrà essere annaffiato... Da oggi a, uh, i giorni successivi, chi è qui? Lenticchie. Eh, se, se crescono veloci va bene anche le lenticchie. Eh, uh, quindi il vaso di mostra lo dovrete eh, annaffiare da oggi fino in tutta la settimana solo ed esclusivamente con la bottiglia numero 1 Quindi con acqua normalissima. Una volta al giorno, eh, un giorno sì, uno no, vedremo. Vedete voi un po' qual è la richiesta del seme, no? Va bene? Quindi solo con l'acqua numero... della bottiglia numero uno. Bottiglia numero due e vasino numero due. La stessa identica cosa, stesso identico seme, eccetera, eccetera, ma quando voi dovete andare a dargli l'acqua, siamo al numero due, eh? Vaso numero 2, bottiglia numero 2. Voi, qui è un pochino complicato, però prima era più semplice magari. Voi andate a uh, mettervi in una tinozza, oppure in una vasca se proprio volete. Però, insomma, me la meglio di tutti è una, una piccola tinozza, veramente. Se ci riuscite a entrare dentro, e eh, poi, oh, eh, queste qui sono cose anche un po' antiche, però <ride> se riuscite in una vasca, arrangiatevi, va bene? Arrangiatevi. Sì, piante che vengono su veloci, bravo, sì, sì, devono essere veloci a crescere, se no, quando è che sapete le cose, no? Che succede? Prendete, per esempio, un bicchiere, cioè la stessa quantità di acqua che mettete poi nell'uno, dovete dare la stessa quantità di acqua, la prendete in un bicchierino, vi mettete completamente nudi nella vostra tinozza e vi fate passare l'acqua dal... no, io ho fatto così, ma non è dalla fronte, è dal petto, dal petto fino giù, Lungo il vostro corpo, lasciate che l'acqua se ne vada nella tinozza, ecco perché è un po' più comoda. Eh, non dimenticate di far passare un po' l'acqua anche dalle zone genitali. Praticamente non è che andate a fare un bagno, però l'acqua deve passare attraverso di voi, perché così vi prende la traccia vostra. Dopo questo che andrete a fare? Pre vi alzate, prendete l'acqua della tinozza e irrigate... Il vaso numero 2. È, è semplicissimo, ok? Quindi il vaso numero 1 avrà, per esempio, 20 centilitri di acqua eh, normalissima. Il vaso numero 2 avrà 20 centilitri di acqua con la vostra traccia dentro. Questo è importantissimo, va bene? Quindi stessa semina, stessa irrigazione sempre, mi raccomando, stesse cose, va bene? Quindi l'acqua cade velocemente e annaffiate il vaso numero 2. Il, il vaso numero 2 da, da, da ora in poi si annaffia solo e esclusivamente con quest'acqua, solo e esclusivamente con l'acqua che ha la vostra traccia, va bene? Quindi uh, i risultati, i risultati si vedono dopo 8-10 giorni, va bene? Quando i semi, quando le piantine sono iniziate un po' a, a, a venire fuori, va bene? Allora, quali sono le prove? Stiamo parlando delle prove per vedere se hai fattura. Allora, se le piantine sono all'incirca... All prova numero uno. Se le piantine eh, sono all'incirca uguali, in entrambi, va bene? Significa che non c'è fattura. Punto. Numero due, risultato numero due. Se nel vaso numero... Chi è che non sente? Sentite? Qualcuno ha detto che non sente. Perché è importante. <ride> Sentite? Poi tanto in YouTube eh, li taglio questi... questi cosi, eh. Io sento bene. Ok, grazie, grazie mille. Allora si sente. Risultato numero due. Sei nel vaso 2 per l'appunto, no? Le piantine sono cresciute un po' di meno. Mh? Sono un po' meno folte, un pochino meno eh, rigogliose, diciamo così, eccetera, eccetera. Non vi dovete preoccupare. C'è una piccola differenza, ok? E questo probabilmente è dovuto all'acidità della pelle, oppure ad altri fattori nel terreno, nei semi, però non vi preoccupate se c'è una piccola differenza. Mm. Risultato numero 3. Se nel vaso numero 2 le piantine sono deboli, tutte mingerline, poche anche rispetto... Perché quell'altro il vaso dimostra... Perché questo vi mostra i, i, i, il tutto, l'altro vi mostra con la vostra traccia dentro, ok? Quindi se sono mengerline, poche, eccetera, eccetera, mentre, ecco il vaso di mostra, no, siate sempre coi piedi per terra. Se nel vaso numero 2 sono così come vi dico, ma nel vaso numero 1 sono normali, rigogliose, numerose, eccetera, eccetera, allora vi è fattura. Ok? Siamo capiti? Se nel vaso numero 1, e questa è la mostra, le piantine sono, nor sono normali, eccetera, eccetera, quarto risultato, le piantine sono normali, ma nel vaso numero 2 ci sono pochissime piantine isolate tra loro, cioè quasi un deserto, allora stai correndo un pericolo che è anche degno di maggiore attenzione. Punto. Scrivetemi se avete capito per favore perché questa è la prima prova, ne faremo due, ora vi faccio vedere l'altra che è più immediata, questa è la prima prova antica che si usava per vedere se c'è fattura. Fatemi scrivetemi per favore se avete capito, io vado a prendere una cosa per la seconda prova, arrivo subito. eh? Arrivo, eh, non preoccupatevi, sto arrivando, solo che nel frattempo mi si è, come si dice, um, solidificata la cera, quindi ora si sta sciogliendo, perché vi servirà della cera di api. Comunque poi su YouTube questa cosa qua la taglio, quindi sarà un video un pochino più, più, più comodo per voi, ecco. Eccoci qua, allora carissimi, vi faccio vedere subito, mettiamo uh, dunque... Vi faccio vedere come si fa questa cosa. Potrebbe bastare anche così. Dunque, giriamo questo affare. La giriamo così, in modo che si veda bene il tutto. Sì, si vede, perfetto, ottimo. Allora, questa, questa prova, che è una prova meravigliosa, è una prova divinatoria. Cioè si va a usare la divinazione, no? Che, che è, è giustamente quello che si deve andare a fare. Ora io vi faccio vedere, questa qui è il mio cerino, cioè io tutta la cera la sciolgo sempre solo in questo barattolino. <ride> e quindi è adatto. Io questo, questo metodo qui lo uso spesso per vedere se ci sono le fatture. E um, come si dice, funziona alla grande e uso sempre questo. Uso sempre questo ciottolino che è un po' il ciottolino delle nonne di quel materiale uh, che non è proprio metallo, è eh? quel materiale uh, nemmeno di coccio, no? Quel materiale un po'... vabbè, non so nemmeno di cosa è fatto, va bene? Allora, prendete una ciotola di acqua bella fredda, qua, cioè, vedete, c'è la cera di api, ora io ce ne ho messa giusto poco per adesso, perché mi si ria solidificata, mettetecene un pochino di più e la fate sciogliere a bagnomaria, ne parleremo meglio poi nel video quando facciamo uh, la magia delle candele, vi faccio vedere delle cose meravigliose sulle candele. Ma insomma adesso è così, voi andate praticamente a mettere una foto della persona che io adesso non ho, però vi faccio vedere, questa qua la rimetto un attimo a bagnomaria... se no nel frattempo mi si... Allora, prendete la foto di una persona e la mettete qui sul tavolo della persona che volete verificare, poi mettete questo sopra perché l'acqua... La, eh, e Questo qui è uno dei pochi casi in cui la foto è perfetta perché l'acqua praticamente la ingrandisce la foto, quindi l'informazione della foto va nell'acqua, è perfetta e va benissimo. Uh, tecnicamente questa qui anticamente si faceva ponendo il, il, la, la ciotola di acqua sopra la testa della persona e la divinazione si faceva sopra la testa della persona direttamente è meglio, ve lo dico subito, quindi appoggiate questo sulla testa la persona di solito stava in ginocchio, si appoggiava sulla testa e si faceva la divinazione se non potete mettete una foto sotto, va bene? la foto qui è necessaria, non servono altri testimoni particolari um, per il motivo che vi ho detto, no? L'ultima cosa, quindi prendete la cera, eccola qua, la cera l'ho rimessa un attimo sul fornello perché si, si, si fa velocemente, va bene? Deve essere bella sciolta così e vi connettete un attimo con la persona, dite nome e cognome e basta, va bene? Quindi per esempio noi usiamo sempre Mario Rossi, eh, ok, Mario Rossi. Mario Rossi, Mario Rossi, deve essere quasi un piccolo mantra Pensate solo a Mario Rossi, no? Mario Rossi, e poi dovete versare la cera né troppo velocemente, né troppo piano, no? Mario Rossi, Mario Rossi, Mario Rossi, Mario Rossi, Mario Rossi, sussurratelo il nome, Mario Rossi, Mario Rossi, Mario Rossi, Mario rossi, Mario, Mario rossi, Mario rossi, Mario rossi, ok? allora. Vi faccio vedere. Dovete lasciare raffreddare il tutto, lo dovete lasciare raffreddare per un po'. Per esperienza vi dico che um, questa parte qui raffredderà più uh, lentamente, però non dovete assolutamente toccare né acqua né cera, ok? E lasciate che tutto si formi in questa maniera. Ora, noi per velocizzare facciamo un trucchetto, cioè prendiamo un po' d'acqua, fredda, fredda deve essere l'acqua, e aiutiamo <ride> la nostra divinazione, <ride> però non lo fate, eh! non prendete questo esempio, va bene? E poi alla fine si può buttare un po' giù per raffreddare bene bene. Allora, torniamo un attimo a noi, eccoci qua. Ecco, questa divinazione vi dirà molte cose, nel nostro caso specifico vi dirà ovviamente se c'è fattura oppure fattura non c'è, va bene? Allora, ora vi faccio vedere quello che è venuto a noi adesso, però sappiate che non abbiamo fatto con una persona giusta, non abbiamo pensato a una persona giusta, quindi sarà una... una... Mm -mm. però vedete, vengono queste, non so se si vede, oh ecco si vede, Vengono queste belle costruzioni E eh, vi faccio vedere una cosa Questa cosa qui, vedete? È venuta praticamente adesso che non abbiamo trovato nessuna persona Non abbiamo indagato su nessuna persona Ed è stato così Vi faccio vedere la differenza Questa qui, ve l'ho preparata apposta Ho indagato su una persona che mi aveva chiesto proprio questa mattina Di controllare se c'era una fattura, se c'era un attacco magico Vedete? <ride> Non so se riuscite a vedere bene, purtroppo, eh, con questi device qui. Però la vedete a differenza? Vediamo un po' se ci scrivete qualcosa. Sì, molto. Ok. Cioè, qui, quando non è fatta con nulla, vabbè. Quando è fatta con qualcosa vi vengono tutte queste costruzioni, tutte queste cose, in cui voi andrete praticamente a, a fare divinazione. Cioè, dovete andare a capire... Tutto quello, e qui stava. Praticamente, io con questa qui ho, ho iniziato a vedere tante cose. Ho iniziato a vedere che il problema di lui era la sua suocera, cioè la mamma di lei. Ta ta ta ta ta ta ta ta gliele ho dette tutte queste cose a lui e ha detto come fai a saperlo. Me l'ha detta la cera, va bene. La divinazione con la cera è una cosa. Sì, vi faccio rivedere un attimo la differenza, vedete? La differenza fondamentale e si vede bene. Okay. Qui si è creato proprio uh, quasi amore psiche, okay? io ho quasi visto la storia di amore psiche qui, vedete? Questi due, questo e l'altro qua, <ride> quasi amore no e psiche, okay? insomma signori con questa cosa qua voi vedete veramente tante cosine interessanti ma qual è la cosa bella? Che se, se c'è fattura si vede, si vede benissimo, addirittura fattura a morte si vede quasi uno scheletro che appare Okay? Quindi ricordatevi che questa cosa è semplicissima, fatela bene, come vi ho detto, con il collegamento psichico, eccetera, eccetera, e basta. In passato ho visto farlo anziché con la cera con del piombo fuso, è lo stesso? Ma, eh... bah, Consiglio la cera d'api, cioè io anche qua nel mio libro ho scritto tutto sulla cera d'api, non su... Sul piombo fuso, poi come fai a fondere il piombo? Cioè, una roba da cucina è meglio... è meglio la, la, la, la cera, no? Capite? È molto più semplice il discorso alla fin fine. Mm. Bene, signori, vedete quante cosine? Lo sapevo che oggi era... l'ho detto, no? Dopo che mi, mi istigano e mi... <ride> e mi dicano una, una roba, eh, io faccio ancora di più, così si impara, no? <ride> allora, io una cosa del genere la faccio... Con l'uovo Sì, sono altre cose eh? non, non confondete le, le storie Io vi ho fatto vedere una roba che vi dà questo Cioè vi dà una, una cosa eh, Come dire, molto molto evidente Molto molto veloce E vedete davvero cominciare A vedere i volti Le forme eh, Se ci sono i figli Eccetera eccetera Ma siccome voi appunto lanciate l'intento di vedere se c'è fattura Appena c'è qualcosa si vede subito Con questa... Tecnica qua si vede benissimo, veramente. Si possono vedere tante scene, ecco, si vede la persona che sembra uh, che qual qualcosa lo prenda per il collo, eccetera, eccetera. Comunque, qui affidatevi poi alle vostre divinazioni, diciamo così, eccetera, eccetera. Bene, adesso andiamo nell'ultima parte del nostro incontro, che è... sarebbe praticamente la pratica um, della difesa. Okay, quindi da, abbiamo, visto, abbiamo parlato di attacchi magici e tutte le, le categorie che possono esserci di attacchi magici Abbiamo parlato delle prove e ne abbiamo viste due Prove se, per vedere se c'è fattura o non c'è fattura okay? Adesso andiamo a creare un'arma e poi un'altra però poi quell'altra sarà veloce Un'arma magica di difesa Ok? Questa è essenziale, cioè non si può parlare di attacchi magici eccetera eccetera senza parlare anche un attimo di come difendersi, va bene? Perché se no, eh, appunto, mi andate da, da tutti i ritualisti e basta, no? Anche al minimo attacco psichico si va a spendere 300 euro per rimediare le situazioni, sì. Ci vediamo subito, levo quest'acqua perché se no faccio casino. Allora... Eccoci qua, vi mostro il tavolo di lavoro, in cui voi vogliono... andate, no la cera, mi raccomando la cera deve essere d'api, sì assolutamente, non di paraffina, non di, di roba del genere, andate dal primo apicoltore che trovate lì vicino, chi fa il miele di solito le butta via queste cose, di solito. Ecco qua, vedete? Vedete tutti? Leggo, eh? Leggo i vostri commenti, scusate. Sì, sì, sì, sì, sì, perfetto, ottimo. Allora, questo qua è il tavolo di lavoro, ve l'ho messo il più dritto possibile, in cui quindi voi avrete un grande ehm, foglio di colore bianco e pulito, dedicato a questo, e una stella... Disegnate una stella a 5 punte rossa, va bene? Dopodiché metterete al centro della stella il sale. Quello che noi andiamo a fare come prima arma vera di difesa è proprio questo, il sale sagrado, cioè il, um, il sale consacrato sarebbe, va bene? Andate a fare il sale consacrato che poi ovviamente vi potrà servire anche... Per tutto quello che riguarda la difesa, dife non, non vi fate ingannare dal nome, eh? non è che io dico ti consacro punto e basta, allora vedete come si fa a farlo, però poi vi servirà in futuro, e infatti noi lo usiamo poi subito dopo per consacrare eh, per la protezione eh, una lama, un pugnale, però prima di consacrare il pugnale col sale sagrado dobbiamo crearlo, ok? Quindi, eh, come si fa a fare un sale consacrato che sia reale, cioè magicamente eh, come si fa? A questa maniera, prima di tutto voi dovete imparare eh, una cosa che vi, che vi devo far vedere io, qua, mettiamoci qua, ecco, che, che è un gesto, va bene? Il gesto è questo qua, praticamente, con la mano destra farete le corna. Che è un gesto molto attivo e di richiamo di potere, va bene? Con la mano sinistra farete questo gesto Cioè, mettete giù queste qui e fate così Mi vedete? Sì, così, va bene? Questa è la posizione delle due mani adesso Ok? Quindi, cosa andate a fare ora quando vi faccio vedere al sale? Mettete la mano destra così, verso il sale E la sinistra dietro in questa posizione però è eh, la sinistra dietro, va bene? E così voi potete dirigere la vostra mano verso l'obiettivo, in questo caso ovviamente il nostro sale, no? Eh, quindi così, ci siete tutti? Mi vedete, sì? Ecco, molto semplice, va bene? Allora, quindi, in questa situazione... Mettiamo bene la, la, la cosa Eccoci qua, forse adesso potrebbe proprio andare bene Avete fatto il... Allora io qui vi ho messo una bottiglietta di sale così chiusa Se fate la stella grande va bene anche un pacco di sale intero eh? Sinceramente, non è che così, va bene? Quindi, uh, si inizia così Allora Guardate bene tutto, eh? Parole, posizioni delle mani, eccetera, perché altrimenti non lo fate il sale sagrado. Fate un sale così, ma poi, cioè, per qua... se poi deve davvero funzionare non vi funziona, capito? Quello è il problemino. Allora, mani così, tutte e due, si inizia... e questo vi è un rito. Quindi vi preparate a modo che nessuno vi disturbi. Eh, la luce dovrebbe essere luce delle candele, che in questo caso vi servono solo per illuminare... Quindi qualsiasi candela abbiate va bene, cercate di non avere proprio la luce elettrica, solo luce di candele, ve ne mettete qualcuna intorno, non sopra al vostro tavolo da lavoro, ma intorno qualche candela per illuminare anche le parole che ora voi andrete a dire e tutto, no? Magari ve le siete scritte, eccetera, eccetera, va bene? Quindi... Um, riguardo alle parole che ora andremo a dire sinceramente voi le potete un po' modificare se vi torna meglio cioè magari potete fare qualcosa in onore della grande dea in onore del principio divino in onore io qui ho delle parole che sono scritte nel mio grimorio perché sono così della tradizione però poi voi un attimino eh, il, il, quando avete il senso i gesti no i gesti fate questi che vi dico io va bene allora le mani come si inizia il rito è tutto pronto? Ah, una cosa importantissima! Vedi, c'era qualcosa che dovevo dirvi, assolutamente. Il sale deve essere sale marino. Mi raccomando, è eh? grosso, sale grosso marino. C'è scritto. Ok? È molto importante questa cosa. Quindi, adesso ci siamo. Abbiamo il sale, abbiamo il tavolo da lavoro. Si mettono le mani così, all'inizio. Allora, questa punta qui che voi vedete davanti è est, scrivetelo, dovete essere rivolti a est, va bene? E voi ovviamente siete qua, ok? Vi faccio vedere, ecco, le mie mani dovrebbero essere così, va bene? Proviamo a lasciarle così. Cioè io mi trovo qua, ovviamente, sono, ho davanti il mio tavolo da lavoro e ho l'est davanti. Questa roba si fa verso est, quindi le mie mani le dovreste vedere così, va bene? Io ora ero al lato del tavolo, facevo così, però immaginatele che io sono qua, va bene? Allora, il mio potere risiede nel nome del divino principio, creatore del cielo, creatore della terra. Così si comincia. Posizione delle mani, come vi ho detto, la destra, le corna e la sinistra, queste cose, tac. Verso il sale, diretti. Nel nome del divino Todopoderoso, che creò il cielo e la terra, ti esorcizzo per i quattro elementi. E le mani vanno giù, voi siete in piedi, eh? Le mani vanno giù lungo i fianchi, va bene? Pollice destro. Pollice destro. Vi... Eh, questo qui è il sale. E si traccia un triangolo... In senso orario, che è il simbolo del fuoco, va bene? Dopo se mai vi scrivo tutti e quattro, ma dovreste saperli. Comunque ve li scrivo. Mentre si traccia il triangolo così, si dice per il fuoco. Mentre si traccia un triangolo con la linea, si dice per l'aria. L'acqua si fa lo stesso triangolo ma a capovolto e in senso antiorario. Per l'acqua... Per la terra, le braccia, allora ve, ve li scrivo. Avete bisogno, ve li scrivo. Se volete, ve li scrivo. Ve li scrivo subito. Allora, fatemi trovare una penna, ecco qua, e uno solo. Sì, sì, ok, va bene, ve li scrivo. Un secondo solo. Allora, questo qua... È? Questo qua è il fuoco, va bene? Quindi poi su YouTube vedrete tutto meglio, perché mi sembra che Facebook mi inverte qualcosa tipo destra e sinistra. Mi sembra di aver beccato qualcosa del genere. Mm? Comunque, voi partite da qui, su, giù, sinistra. Senso orario, va bene? Molto semplice. Col pollice destro, va bene? Poi, l'aria è la stessa cosa, ovviamente, ma... con una lineetta, va bene? Sono i simboli normali, va bene? Quindi fa farete il triangolo e poi, tac, una barretta. Per l'aria, sono cose molto veloci eh. Poi vi faccio vedere l'acqua velocemente um, Di qua, di qua e di qua Ecco l'acqua signori, eccola qua dov'è? Stessa cosa, triangolo al contrario, ve l'avevo detto Senso anti-orario, quindi verso sinistra, giù e su questo è il, il simbolo, è molto simile. Sei a specchio, sì, va bene, su YouTube sarò giusto, però anche adesso, se volete capirlo, è così. E poi, l'ultima cosa, la terra, ovviamente, vedete? C'è verso sinistra, questa roba qua, va bene? Ovviamente, no? Cioè, rifate il simbolo, ta, ta, ta, e poi, tac, va bene? Quindi... Come è che si fa questa roba velocemente, no? Eccetera, eccetera. Ve lo ridico l'ultima volta, no? Eh, simbolo delle mani. Tac. Nel nome del divino, todo poderoso, che creò il cielo e la terra, io ti esorcizzo per i quattro elementi. Per il fuoco. Per l'aria. Per l'acqua. per la terra le mani e le braccia ritornano al gesto iniziale di comando ti esorcizzo creatura di sale affinché siano da te espulsi ogni maleficio ogni impurità ogni prestigio del demonio ti esorcizzo creatura di sale che tu sia completamente puro e santificato Punto, questa prima fase del rito è la purificazione del sale, che si ripete per tre volte, dopodiché il sale è purificato. Quindi quando avete fatto questo ritornate da capo, no? nel nome del divino todo Todopoderoso che creò il cielo e la terra, ti esorcizio per i quattro elementi. Ritracciate gli elementi per il fuoco, no? uguale, stesso discorso, per l'aria, eccetera. Ritornate nella posizione di comando, ridite la formula di eh, esorcismo a questo punto, no? che vi ho già detto, e poi ripetete l'ultima volta. Deve essere ripetuto tre volte. Va bene, signori? Questa qua è la purificazione del sale. Dopodiché abbiamo, quando purificato il sale, dobbiamo consacrarlo, va bene? Si riparte con la posizione delle mani eh, al cielo, va bene? E si riparte. Il, il mio potere risiede nel nome del divino principio, creatore del cielo, creatore della terra. È la stessa formula che usammo a, per, per iniziare la purificazione, va bene? Poi... Qui c'è un'orazione, però vi ripeto, potete modificarla oppure se usate questa vi connettete anche con un potere che tante persone prima di voi hanno usato. Eh? Signore, consacra questo mio sale affinché da qualsiasi luogo provengano siano banditi tutti i fantasmi, demoni, spiriti malvagi. Signore, consacra questo mio sale in modo che chiunque lo tocchi possa ritrovare di nuovo la purezza dell'anima e la salute del corpo, sia che i suoi mali derivino dall'azione pernicolosa di demoni, oppure da un'azione di magia, anche se fosse stato usato il potere del tuo nome e dei tuoi santissimi angeli. Questa è un'invocazione molto importante, perché vi va poi a coprire da fatture fatte anche usando, per esempio, il segno della croce, perché tante fatture, anche a morte, vengono usate col segno della croce, oppure nel nome di Dio. Lo so, vi sorprenderanno queste cose, va bene? Questa, sinceramente, poi se cambiate le cose, ve ne dovete prendere la responsabilità, perché questa invocazione specifica, ora, magari se non vi torna o Signore, potete dire principio divino, ok? Potete dire anche Divina Madre, però poi... Se voi non coprite tutto, poi, ovvero, ripeto, la responsabilità è vostra. Dito eh, pollice destro. Lo inumidite con la vostra saliva, donandogli quindi la vostra traccia, e disegnate tre volte il segno della croce qua. Uno, due, tre intendo toccandolo eh, non sopra, toccando il vostro pacco di sale o barattolino di sale allora signori la croce è stata fatta dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra tre volte, uno, due, tre, va bene? dopodiché si pongono tutte e due le mani sopra vi faccio vedere come, perché c'è un'altra posizione delle mani che è questa con i pollici che si uniscono, va bene? Quindi ponete le mani così che questo sale purissimo, mai si corrompa e conservi le sue virtù di conoscenza nel nome di Hohmael e in virtù di Ruach Hohmael. Si inumidisce di nuovo il dito con la saliva e si fanno altri tre segni, come abbiamo fatto prima. Uno, due, tre. La croce è equilatera, eh? tutti i lati sono uguali, va bene? Dopodiché si ripeteranno altre due volte, quindi per un totale di tre volte, la consacrazione. Quindi si ripartirà, ovviamente, dalle mani così, siete qua, eh voi? Dalle mani così al cielo e si ripartirà, il mio potere risiede nel divino principio, creatore del cielo e creatore della terra. Signore consacra questo sale affinché, eccetera eccetera eccetera. Lo ripetete tutto da capo, va bene? Ma non dalla purificazione, eh, non dall'inizio, da metà abbiamo detto, prima si purifica, tre volte, poi si consacra, tre volte, va bene signori? Detto questo, dopo che si è ripetuto per tre volte la consacrazione, si mettono con le mani, proprio si tiene con le mani per diversi minuti il sale. Quindi si può prendere e si tiene per diversi minuti tra le mani. Questo è un gesto di affetto alla fine, non è che... Ed è anche un gesto di sigillazione, ovviamente, no? Basta, il vostro sale è pronto, che è la vera, cioè, che è la prima arma magica di cui andiamo a parlare, un sale consacrato, vero? Il sale sagrado, cioè un vero sale che offra della protezione eh, che sia reale, non che sia così, solo che, quindi che ha uno psichismo altissimo ma anche una sigillazione, quindi così è punto e basta, no, non lo smuove nessuno. Uh, dunque, si può lasciare per esempio gli utilizzi, allora gli utilizzi sono abbastanza semplici, cioè ci sono tanti utilizzi che devono derivare dalla vostra ispirazione e dalla vostra fantasia anche, no? Per esempio, porre una foto, uh, vi faccio un esempio, ora togliendo questo, porre una foto qui di una persona, che, una fototessera magari, e porgli intorno un cerchio di sale sagrado, ovviamente gli offrirà una grande protezione e costringerà alcune cose, se sono dentro questa persona, ad uscire. Attenzione a questa cosa perché se è fatta bene, a me mi è successo diverse volte, la persona può iniziare dopo un po' di giorni, a uh, dopo un po' di giorni intendo due, massimo tre giorni, a avere delle piccole infiammazioni o anche delle piccolissime eruzioni cutanee. Può succedere perché lì si stanno uscendo delle cose che invece erano entrate. Uh, poi potete lasciare un piattino di questo sale per esempio per assorbire le negatività, vicino al letto di un infermo o vicino, a, o vicino anche a una persona fatturata, va bene, questa cosa qui assorbe proprio le negatività, ok? De, de, che sono indietro. Quindi, attenzione, comunque, allora ricordatevi una cosa. Dunque, aspettate che gi giro la, la telecamera. Ecco. L'ultima cosa che vi dico, va bene poi abbiamo finito uh, scrivetemi anche se vi sembra prezioso quello che stiamo facendo oppure vi sembra che, che, che non siete ancora pronti che ancora le persone non sono pronte allora signori mh, poi leggo i vostri commenti il, il discorso è questo in magia vi spiego una cosa veloce quando si fa qualcosa la si fa per uno scopo non si fanno le cose così tanto per avere un pochino più fortuna o un pochino più protezione o un pochino più o un pochino... no si prende un intento preciso e, grazie alle forze magiche che muoviamo con la scienza magica, lo si porta a terminazione. Punto. Se voi vi segnate questa cosa bella grande, non avrete problemi riguardo colpi di ritorno, eccetera, eccetera. Mm? Quindi, quando voi preparate il sale sagrado, voi dovete avere un intento per farlo. Non è che lo fate così per averne un po', eh? Allora, c'è una persona che ha bisogno di questo, ottimo, ti preparo questa arma magica. Dopodiché ovviamente che faccio? Te la, te la metterò per esempio accanto a dove dormi, bene? Oppure una persona anche un po' piena di, di, di malattie anche psicologiche, ricordate che, che la negatività va tutta qua dentro, capito? Quindi che succede? Mi raccomando, quando lo lasciate accanto alla persona, lo aprite, lo lasciate aperto, ecco. Oppure lo versate in un piattino. Ne prendete un pizzico, lo versate in un piattino, eccetera, eccetera. Perché vi sto dicendo questa cosa dell'intento, eccetera, eccetera? Perché quando voi l'avete preparato lo dovete usare. Va bene, signori? Quando lo andate a usare, si dice che dopo sette giorni il sale diventa maleficato. Ecco, quindi vuol dire che... Questa cosa qui è bella, eccetera, eccetera, però dovete imparare a farla e poi la usate. Punto. Non deve rimanere lì ad eterno, va bene? L'utilizzo e, e il potere del sale sagrato generalmente è di sette giorni. Dopodiché va rifatto, va bene? Ovviamente ora qualcuno potrebbe dire, ma allora lo devo rifare tutte le volte. No, perché non è che tutte le volte avrai bisogno di togliere fattura o di togliere psichismo o di togliere roba, no? Altri usi ovviamente possono essere in cucina, <ride> vi sorprenderà, ma iniziare a far cibi con del sale sagrado, se qualcuno è affatturato, se qualcuno ha psichismo che gli è stato dato addosso, eccetera, eccetera, purifica tantissimo. Potete farvi il bagno anche con questo, potete veramente usarlo come volete, non sto scherzando, più lo usate bene fisicamente è meglio, eh. no? È chiaro. L'ultima cosa, quindi, quindi questa, usatelo, eh. non abbiate paura ora perché è sagrado, allora lo posso usare per questo, lo posso usare... Sì, lo potete usare per tutto, non mi scrivete lo posso usare perché ve lo dico subito. Lo potete usare per tutto, anche per farci da mangiare, per metterne un po' nel cibo che avete preparato, eccetera, eccetera. Questa roba qua aiuterà veramente tanto. Detto questo... Mm, aspettate eh, che devo scrivere una cosa veloce... Che però, ehm... dunque, di qua dove era Hokmael? ecco. Hokmael. Ok, e ovviamente la seconda volta ho detto Ruach Hokmael, cioè il, la, eh, la potenza di questa combinazione che è Hokmael ho scritto, nel gruppo ho scritto i nomi che io ho usato in questa eh, invocazione. Eh, quindi vedete, qui iniziamo veramente ad aver fatto un rito, cioè abbiamo anche appunto chiamato delle forze specifiche, delle intelligenze, ci siamo connessi col principio divino, eccetera, eccetera. Ripeto, un rito che possono fare tutti seguendo le mie istruzioni precise, quindi non è nulla di, di, di, di, di cosa, e che vi aiuterà parecchio. L'ultimissima arma magica, che è la seconda, è questa. Cioè un pugnale. Voi potreste prepararvi un bellissimo pugnale che potete fare come volete voi, mm? potete farlo, insomma, come vi pare, con una bella impugnatura in modo che la vostra mano non vada mai a toccare la lama. Alcuni pugnali hanno la, la lama fino in fondo proprio. E questo è un problema, non vanno bene. Un coltello da cucina nuovo, di quelli bene per tagliare, con una impugnatura di quelle che non tocchi la lama con la tua mano, vanno bene. Cosa andate a fare? Andate a prendere questo mm, pugnale che voi, avete, che voi avete, avete dedicato a questo, non prendete mai un pugnale per favore che, um, come si dice, che sia già stato usato. Deve essere nuovo, lo andate... io ci ho attaccato questa per esempio, però deve essere nuovo e lo dovete usare poi solo per questo. Punto e basta. Cosa... Eh, vi faccio vedere una cosa interessante per cui appunto il vostro sale può essere usato. Allora, un pugnale del genere, nuovo eccetera eccetera, andate a comprarlo tranquillamente. Eh, è una... Quindi è una cosa che voi andate a comprare per fare una cosa magica per una vostra arma di difesa magica, quindi, quando voi andate poi a pagare, non state mai a elemosinare per uno sconto, non state mai ad elemosinare per pagare un po' di meno, perché è un po' troppo, me lo fa, un po' di meno, mai, per una cosa di magia non si fa mai, se andate nel negozio direttamente, rimane qualche spicciolo per il resto, gli lasciate il resto al negoziante, se ci sono dei contanti, no! però le monetine non si riprendono indietro, gliele lasciate, così si comprano le armi magiche, cioè le, gli strumenti che poi andate a usare, va bene, candele, incensi, eccetera. Bene, oggi esiste l'online, quindi non c'è il problema di dare il resto perché paghi preciso, che è meglio, <ride> ok, uh, prendete il vostro pugnale. Ci potete mettere il vostro nome inciso, una bella stella a cinque punte perfetta, okay? un'impugnatura fatta bene, come vi piace a voi, come vi è consono. Lo appoggiate eh, su, sul tavolo, vi faccio vedere, eh. in una notte di luna piena, vi faccio vedere subito, ecco si dovrebbe vedere... Eccolo lì, lo vedete, sì. In una bella notte di luna piena, in cui la luna si vede, quindi non, è, non ci devono essere tante lu luci, le, no scusate, nuvole in cielo, prendete un piatto grande che possa contenere il pugnale. Ci mettete il pugnale sopra, ci versate sopra il sale sagrato, possibilmente fino a coprirlo del tutto, ovviamente. Io intendo la lama, eh. La lama deve essere completamente coperta da questo, va bene? Ecco perché vi dicevo potete usare anche un pacco senza problemi, va bene? Oh, così si fa! La lasciate in un bel piatto, se il piatto è un vassoietto d'argento è ancora meglio, altrimenti andrà bene anche un piatto. Mi raccomando, senza disegnini, senza ornamenti particolari, nulla, un bel piatto bianco, ok? Bello, bello pulito! Coprite tutto di, con il vostro sale consacrato, come avete visto, ok? Vabbè, dopo vi dico. Coprite tutto così, ok? E lasciate sotto l'influsso della luna piena tutta la notte. La mattina avrete cura di riprendere la vostra lama, tranquillamente, proprio così, senza, senza problemi, di riprendere la vostra lama eh, prima che sorga il sole perché altrimenti la forza della luna la perde. Prima che, che sorga il sole, voi vi riprendete il vostro pugnale e con due mani lo prendete e dite Nella forza della spada, nella forza del fuoco, potere di protezione, io ti invoco. Stop! È sufficiente perché è passato sotto il sale sagrado. Quindi, cosa dove lo andrete a conservare? Lo andrete a conservare in un cosa di cotone o di lino, che non sia materiale sintetico, quelle magliette di cotone vanno benissimo. In una bella avvol lo avvolgerete con del cotone, con del lino o comunque con un materiale naturale, va bene? Questo è quanto per avere un pugnale di protezione che sia efficace. Detto questo... A cosa serve il pugnale di protezione? Beh, eh, la cosa più bella a cui può servirvi è... Ah, eh, sì, lo lascerete ovviamente chiuso e lo, lo, lo estrarrete solo quando lo usate. Eh? Questo è importante. Quindi eh, la cosa bella per cui usarlo è tagliare i legami psichici di qualsiasi tipo. Quindi vi mettete nella vostra sala, con questo qua iniziate a tagliare intorno a voi le energie, eccetera eccetera. Quando voi lo prendete dal dall'involucro, dalla, dalla, dalla sacchetta in cui è inserito, quando lo prendete, sempre mani unite nella forza della spada, nella forza del fuoco, potere di protezione, io ti invoco. E partite, ok? Non tracciate figure, non siete pronti per tracciare figure nell'aria, eh? Non lo fate, però iniziate a tagliare intorno a voi, in senso orario, girate, e tutto intorno a voi tagliate fino alla fine questo è un utilizzo più pratico, meraviglioso e se inizierete a farlo vi sentirete anche molto più leggeri perché taglierete i legami psichici questa roba qua, vedete, è, è, è frutto di antica tradizione magica e stregonesca nel senso che non dipende troppo da ci credete, non ci credete chissà quanto ora mentre taglio mi devo concentrare no, state usando uno strumento reale che è caricato di magia lunare, reale e quindi questo qui è già uno strumento psichico, capite? Facendo questa cosa funzionerà sempre, anche se voi non siete troppo convinti, eccetera, eccetera, non importa troppo, capite? Bene, um, quindi vi sentirete più leggeri perché andate a tagliare, tante... poi ovviamente potete un attimino, anche se avete bisogno, andare nelle situazioni un pochino più precise voglio tagliare qualcosa che mi, mi dà noia proprio, no? Nella mia vita me ne voglio liberare proprio, beh allora farò il solito mio giro se voglio, in senso orario, una se però lo farò pensando solo a questa cosa e tagliando ogni legame con questa cosa. Sappiate che non sottovalutate questo strumento fatto così perché è passato col sale sagrato e quindi è uno strumento di potere a tutti gli effetti di protezione, non lo lasciate scustod scustodito cioè non lo lasciate in giro, avvolgete sempre nella sua cosa, mettete in un armadio fermo o in un vostro cassettino, lì si conserva, lo userete solo, dicendo la formula, solo quando vi serve, ok? Ovviamente, che succede? Che a ogni luna piena voi potete rinforzarne il potere con il metodo che voi avete visto adesso, eh? Con questo metodo qua, esatto, che è velocissimo, voi potrete rinforzare il potere ogni luna piena al vostro pugnale di protezione. E ha degli effetti sinceramente a volte anche sorprendenti. Cioè a volte ti possono anche togliere una fattura solo veramente con questo strumento. Come vi ho detto poi dipende ovviamente da chi l'ha lanciata, da quanto è brava la persona che l'ha lanciata, eccetera eccetera. Non vi nascondo infine che ci sono dei casi gravi, dei casi molto più impegnativi, dei casi... No, allora... Allora, mettete tutto insieme, piano piano, ecco perché vi dico, prendete subito un quaderno, piano piano questi incontri e scrivete, eh, sì, sì, il sale sagrato si può creare in qualsiasi momento, uh, se lo fate di sabato è un po' meglio. Allora, signori, prendetevi un quaderno per le pratiche, per, per, per le, un vostro grimorio in cui scrivete tutte queste, non solo tecniche di come si fanno i riti, di come si fanno le fatture, ma anche tutta la conoscenza magica che io vi dico all'inizio, io l'ho chiamata teoria, ma in realtà è conoscenza magica, che vi serve assolutamente, anche per poi padroneggiare i riti, poterne creare per conto vostro, no, eccetera, eccetera. Scrivetevi tutto in un quadernino apposito, in un piccolo vostro grimorio, chiamiamola tutti gli effetti così, in modo da avere le cose in chiaro e poi poter fare un'operazione meravigliosa, cioè di prendere tutte le cose e metterle insieme. Allora, abbiamo parlato di attacchi magici, abbiamo parlato anche di, di possibilità di avere delle fatture addosso e abbiamo visto le prove per capire se c'è fattura o non c'è fattura. Se dopo una prova ti viene fuori che c'è fattura... E questo si vede o con il vaso di mostra, quindi deve esserci i, la bella differenza come vi ho spiegato, vi ho fatto i quattro risultati, oppure con il disegno eh, che vi viene in tridimensionale dalla cera. Avete visto, avete avuto la prova che quando non si usa nulla viene una cosa. Quando si usa invece il magnetismo della persona, la foto della persona, pensare alla persona, eccetera, eccetera, viene tutt'altra cosa. L'avete visto con i vostri occhi. E eh, diciamo, se qui nelle prove il risultato è che c'è fattura, ed è un risultato chiaro, che è tranquillo, non c'è troppo da preoccuparsi, c'è da iniziare... A cosa? A, a fare queste, que, queste due armi magiche che vi ho detto per eliminare l'affatturamento. Quindi il sale sagrado è la prima cosa, per esempio mentre dormite accanto a voi nel cuscino un bel piattino di sale eh, fatta in questa maniera, poi iniziate a mangiare usando un pizzico sempre del vostro sale eh, e poi basta, cioè non è che basta così, è sufficiente, va bene? Dopo una settimana cosa andate a fare? Andate a rifare le prove, questo è il discorso, eh? eh andate a rifare le prove per le fatture, se c'è o non c'è, se c'è non c'è, se vedete che non c'è più nulla, è andata via, basta, non è che c'è da stare a fare ingegneri, eh? Se invece c'è ancora segnale e a quel punto se la fattura è rimasta, il segnale sarà ancora più forte, perché la fattura pian piano è rimasta, quindi ci sarà ancora più segnale, eh? Così funzionano le cose. Andate se volete a riprovare di nuovo, no? Ah, mi ero dimenticato il pugnale. Me ne ero dimenticato adesso. Anche questa è un'arma, eh? Quindi la sera potete usare tranquillamente il vostro pugnale, eh? E... Che altro? Se dopo... voi dopo una settimana dovete rifare le prove. Perché, al... cioè, noi stiamo davvero... Facendo un'operazione magica per eliminare delle fatture che vi, vi ho detto, le fatture sono reali, non è che sono, quando ci sono, sono vere. Quindi le precauzioni, cioè i, le contromisure che si devono prendere devono essere vere, ma poi anche proprio come fosse un esperimento scientifico, passo passo, comprovate. Altrimenti si rimane tutto, ma forse sì, forse no, forse sì, forse no, se ne subisce sempre. Qual è il mio discorso che volevo farvi adesso? Ve lo devo fare per correttezza. Ci sono dei casi, ovviamente, però, oh, non mi auguro mai che siano i vostri o oh, dei vostri amici che volete aiutare in questo modo, va bene? Voi in questo modo potete assolutamente essere delle piccole, come posso dire un termine un po' moderno, delle streghette bianche, no? Cioè, oppure delle, oppure delle persone che possono veramente aiutare un attimino chi hanno intorno, eh? Aiutare a stare molto meglio. Non importa poi che sempre dovete parlare di queste cose. Magari chiedete sempre alla persona se potete aiutarli, potete chiamarla una particolare purificazione dell'aura, tanto oggi va di moda questo termine, purificazione del tuo campo psichico, purificazione, potete chiamarla come volete, siate un pochino furbi, no? Però secondo me con questi strumenti potete veramente aiutare le persone che vi stanno intorno, e ovviamente anche voi stessi. Detto questo, cos'è che vi volevo dire? Volevo dirvi che ci sono dei casi, e mi auguro che non, sia, che non sia il vostro, in cui la fattura è potente. In cui la fattura è potente, si sfocia quindi nel secondo, nella seconda categoria di attacchi magici, ben completa, anzi quasi oltre, oppure nella terza categoria di attacco magico, no? Cioè può capitarvi che qualcuno vi abbia fatto un attacco magico di fattura vero, concreto e pesante, molto pesante. Queste cose qua, quando avete fatto la prova avete preso le contromisure che vi ho detto le due armi magiche il sale sagrado e il pugnale di protezione non ha funzionato perché poi la prova che rifate sette giorni dopo vi darà sempre un risultato negativo di fattura anzi sarà più grave ecco perché vi dico eh, funziona cioè se voi lo riprovate sette giorni dopo e c'è ancora sarà ancora più grave quindi è perfetto lo vedete bene ecco in questi casi qui signori la verità è che non potete eh, proteggervi da soli. Cioè è inutile questa cosa qua, lo, la dica alla fine, perché cioè, io tendo ovviamente a farvi proteggere, cioè queste cose io ve le do perché le usiate, no? Però non posso negare che ci sono dei casi più gravi in cui ci si deve rivolgere ad una persona che sa queste cose, le sta praticando da anni e anni. E solo una persona del genere, quindi se, se c'è una fattura fatta da uno stregone, solo uno stregone ti può aiutare a toglierla, appunto, e basta. E, e questa è la verità dei fatti. Oppure, no, un mago, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato all'inizio. Detto questo, signori, eh, però ovviamente eh, metteteci le mani, perché la maggior parte delle cose, io credo il 90% delle cose, voi le risolvete con questi semplicissimi accorgimenti cercheremo anche di parlare di altri talismani specifici per la protezione, cercheremo di dare anche altri strumenti utili nei prossimi video, e... ma per adesso è tutto, per questo video abbiamo concluso. Mi fate sapere le vostre domande? Mi fate sapere mh, cosa ne pensate? Insomma, mi fate sapere un po' chi è riuscito a rimanere fino alla fine, poi eh, ovviamente è naturale che, ehm, essendo durata un po' di tempo, è naturale che eh, poi vedrete su YouTube con calma il tutto, no? Aspetto le vostre impressioni, le vostre domande. Eh? Apro i commenti. Tutto molto interessantissimo, grazie mille, ok? Grazie a voi, veramente. Ovviamente alcuni potrebbero pensare che eh, queste cose sono un po' difficili, sono un po' lunghe, eccetera, eccetera. Sapete come vi rispondo? Non le fate. Eh? non le fate Cioè, se davvero pensate queste cose non le fate non vi dedicate alla magia alla stregoneria di qua di là lasciate stare passate oltre Cioè, se nessuno di voi è interessato a impegnarsi in questo anche in bassa magia di cui stiamo parlando non le fate perché vi dovete stare a complicare la vita e a prendere in giro da soli lasciate stare Passate oltre, se no siete pronti a impegnarvi, lasciate stare. Ok, signori? È il mio consiglio vero per queste persone. Uh, molto chiaro... no, aspettate, scusate. Eh. Allora, siccome sì, i commenti poi... Allora, um, grazie mille, sei un dono dal cielo. Ok, grazie a voi. Se viene fuori tipo una scrittura di Klimt... Si può fotografare magari per mostrartela, o meglio di no? Allora sì, me le potete mostrare. Sì, sì, sì, me le potete mostrare, però è difficile, vi avverto. Perché essendo un'immagine 3D, voi mi mostrate la foto, però queste cose qua io quando le guardo, le, le, le, me le giro, capite? Me la guardo da tutte le angolazioni e lì appaiono immagini diverse, girandoci intorno. Quindi me la potete mandare, ma non credo di esservi troppo di aiuto, perché sinceramente... Deve essere tridimensionale, capite? Mi è piaciuta molto, complimenti, siamo entrati nel mondo della magia, grazie, grazie a te, veramente, grazie a te. È, so è per persone così, per persone interessate che io sto facendo queste cose, <ride> sì, non per persone non interessate, perché le persone interessate sono persone che sono chiamate, sempre, capite? Uh, io ci sono, non vedo l'ora di iniziare Perfetto, sono molto felice che non vedo l'ora di iniziare Perché hai capito che solo praticando queste cose si svegliano nel sangue Altrimenti non c'è verso <ride> uh, Grazie Ok, grazie a voi ancora mm, Che poi è bello, riesco a leggere sia nel gruppo che nella pagina E proprio funziona benissimo Ci ho messo un po', eh, 40 minuti Però, vedete, ora funziona benissimo Tutto molto interessante eh, molto chiaro, grazie mille, grazie a voi, è un dono davvero prezioso, grazie Ecchio, grazie a voi, veramente, grazie mille, eh, caricherò questa sera stessa il video su YouTube, eh, shiftato, cioè con lo specchio giusto, in modo che cercherò di tagliare i momenti che, che, che allungherebbero no? il, il video e vi, impiegherebbero il vostro tempo senza però necessi necessità, quindi taglierò i momenti di vuoto, di silenzio e grazie mille a tutti voi per aver seguito questa diretta, se vi è piaciuta, se ha suscitato in voi un interesse, se ha suscitato in voi energia, questo può significare soltanto che tale energia, tale vibrazione, tale interesse era già dentro di voi, è solo qualcosa che si è attivato in voi, è solo un fuoco che si è un attimo acceso e avvampato in Ciò che già è in voi, capite? Questo è abbastanza importante da, da capire e sicuramente importante da coltivare. Proteggetevi adesso che siete protetti e siate sempre un dono, un bene per tutti coloro che vi circondano. Benedizione a tutti voi e ci vediamo presto.